ciao a tutti oggi prepareremo la pasta al pomodoro e fagiolini il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono cipolla olio extravergine d'oliva polpa di pomodoro sale acqua calda pepe fagiolini puliti pasta parmigiano grattugiato e basilico fresco andiamo via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 riniamo sul fondo del boccale la cipolla Versiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. sul fondo del boccale aggiungiamo i fagiolini la polpa di pomodoro il sale, il pepe, l'acqua calda. Chiudiamo con il coperchio e il misurino, e azioniamo il bimbi per 15 minuti, temperatura varoma antiorario, velocità soft. questo punto adesso andremo ad aggiungere la pasta dal foro del coperchio e la faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 12 minuti temperatura paroma anti orario velocità soft adesso aggiungiamo il parmigiano mescoliamo leggermente con la spatola chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo proseguire la cottura per altri due minuti temperatura varoma antiorario velocità soft la pasta è cotta andiamo a impiattare Pasta, pomodoro e fagiolini, grazie e alla prossima ricetta.